Dead! ciao a tutti in questo video parliamo della trazione normalmente quando si parla di trazione in tutti gli archi eh, normalmente si parla della mano della corda che porta la corda ai contatti quindi la trazione non è altro che portare la mano della corda ai contatti eh, nell'arco nudo c'è qualcosetta di leggermente diverso perché la trazione eh, l'importanza della trazione la dobbiamo un pochettino spostare più sul braccio dell'arco e mh, più che sul braccio dell'arco sulla spalla dell'arco perché sarà la spalla dell'arco la cosa più importante eh, da tenere in considerazione durante la trazione in effetti come vedremo adesso nel filmato la spalla dell'arco dovrà essere estesa e mantenuta estesa il più possibile durante la trazione quindi durante quando portiamo poi la corda eh, ai contatti, eh, la spalla dell'arco dovrà essere staccata il più possibile, quindi il più possibile estesa per, in modo tale che non sia contratta e che la scapola della spalla dell'arco non deve più muoversi, si dovrà muovere solamente la scapola della corda. Questo è basilare ed è molto importante e vedremo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 Vediamo invece eh, cosa succede eh, in, modo, in modo esatto se parliamo solo di trazione. Se parliamo solo di trazione... Benissimo, abbiamo visto più o meno cosa succede durante la trazione. Ora vediamo anche eh, cosa si fa normalmente con l'arco olimpico e questo è un po' il quiproquono perché mh, quando abbiamo finito il corso i nostri istruttori ci hanno insegnato a tirare eh, diciamo, con l'arco olimpico e prendendo non tanta in, in considerazione il fatto di stendere questa benedetta spalla e, mh, e questo purtroppo è un grave indica poi quando vogliamo tirare l'arco nudo eh, che cerchiamo di mantenere la spalla bloccata in posizione questo non porta a nessun beneficio ora, ora vediamo un po' cosa, cosa normalmente abbiamo imparato con l'arco olimpico e come dobbiamo quali sono i problemi i difetti e come poi dobbiamo posizionarci per risolverli per risolverli per... parliamo un po' eh, soprattutto per quanto riguarda l'arco olimpico no? per quanto riguarda l'arco olimpico la strategia e il metodo della nostra sequenza impone che ci posizioniamo il tradito e poi ruotiamo il gomito, posizioniamo il braccio e andiamo con l'indice sotto il metto, contrapponendo in modo adeguato il braccio dell'arco verso il bersaglio.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 Cosa dobbiamo fare fin da subito? Cosa dobbiamo fare fin da subito? Sì, eh, questo è il difetto che capita, che capita più sovente, che per l'appunto quello di tirarsi un po' dietro l'arco, no? di, di tenere il braccio davanti bloccato e di andare in trazione addirittura con qualcuno che fa rientrare la spalla. Questo è assolutamente per l'arco nudo, è assolutamente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 assolutamente dinamici col braccio dell'arco davanti davanti dobbiamo essere dinamici quindi dobbiamo essere dinamici anche per, un, per mantenerci il più possibile fermi non avendo stabilizzazione non avendo inerzia davanti con questo benedetto braccio dell'arco dobbiamo essere il più possibile dinamici estendendo per l'appunto la spalla e adesso vediamo esattamente è molto meglio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 Fa un po' ridere, però effettivamente è così. No? Questa famosa espansione la dobbiamo fare, estendiamo ben bene la spalla in modo tale che poi possiamo fare un'espansione interna che ci permetta poi di rimanere fermi, il più possibile fermi con la punta della freccia dove la vogliamo mantenere, ed effettuare la mira, e quindi poi il rilascio. Questa è e quello che serve è assolutamente da, da, da, da fare da metodologizzare quindi è, è, è, a parer mio è la tecnica corretta per i vecchietti come me e sappiamo lo sappiamo perché è un fondamentale in pretrazione dobbiamo allineare la schiena verso il bersaglio. ovviamente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 Molto semplice? Sì, in effetti per i vecchietti come me l'allineamento delle spalle non è così facile da, da ottenere, quindi io ruoto leggermente la destra indietro per espandere bene la spalla, spalla dell'arco e allinearla, per allinearla Nel contempo io eh, sposto anche leggermente anche la scapola della corda per avere già un, un minimo di innesco dei muscoli dorsali. Dopodiché sono, in, sono ancora in pretrazione, questo è un po' il qui pro quo che può nascere, eh, sono ancora in pretrazione, quindi una volta che io ho allineato eh, ruotando la testa, eh, ho esteso, esteso la spalla dell'arco, ho innescato i muscoli dorsali dalla parte della corda, effettivamente sono in pretrazione. Ora parto per andare in ancoraggio, parto in ancoraggio e sono già abbastanza facilitato perché sono già... Eh, parto già nel modo giusto, tutto qua, quindi dalla pretrazione il mio problema è sempre stato quello dalla pretrazione all'ancoraggio che non ero allineato, quindi questo mi permette di preallinearmi già in pretrazione e raggiungere l'ancoraggio con le forze di spinta e trazione sul piano verticale, che è la cosa che alla fine tutti noi vogliamo eh, assolutamente ottenere. Un'altra cosa ancora.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 ma, come abbiamo imparato al corso, mano rilassata, occhio a 45 gradi, punto di spinta nel punto giusto dell'impugnatura, via la spalla dell'arco, passo sotto, ancoraggio, contenuti, rilascio. Sì, è una buona idea quella di mh, non essere in linea col bersaglio per andare in ancoraggio, perché questo ahimè eh, potrebbe innescare eh, una mira troppo conscia quindi seguire la punta della freccia invece noi dobbiamo assolutamente dimenticarcela la punta eh, una volta che dalla pretrazione con tutti gli allenamenti che abbiamo visto prima andiamo in ancoraggio la punta della freccia la possiamo anche perdere di vista perché com come eh, abbiamo detto eh, in una sorta di danza e di ritmo la punta ritornerà sempre eh, nel centro eh, da colpire e questa eh, da lì poi scaturirà poi la fase di mira vera e propria. Quindi è molto importante questo, quindi possiamo anche allenarci ad avere eh, una trazione del braccio e della corda come fanno gli olimpici, non c'è mica niente di male, tanto un ancoraggio ce l'abbiamo col pollice sotto, sotto la mandibola che è la, è la cosa essenziale e questo non è, non è assolutamente male possiamo adesso anche vedere eh, effettivamente come io mi comporto eh, esattamente nella trazione quindi lo possiamo, lo possiamo, lo possiamo anche con le commentare ecco come io vado al centro dell'arco ecco in questa posizione ecco che sono in spinta e questa è la visione frontale possiamo anche vedere una visione laterale Questa visione, questa visione laterale che è anche interessante da vedere ecco come aggancio di assunto il bersaglio mi posiziono faccio il mio string così rivediamo anche un po la sequenza di tiro ecco che ho esteso la spalla guardo il bersaglio vali l'ancoraggio vedete che sono passato leggermente sotto adesso lo rivediamo un'altra volta lo rivediamo un'altra volta, agganciamo il bersaglio, molto importante, questo, con tutta una fase di contenuti che poi vedremo poi in, in un secondo filmato, in una seconda occasione. Faccio il mio string, ecco, allineamento della spalla, mantengo l'estensione della spalla, la incremento, vado in ancoraggio passando sotto e rilascio. Tutto qua, molto interessante, eh, secondo il mio modesto parere è una buona eh, condizione essenziale per ottenere dei buoni dei buoni risultati lo vediamo ancora per l'ultima volta ecco estendo passo sotto come vedete passo sotto ecco sono arrivato in ancoraggio ora faccio tutte le mie cose e rilascio grazie un saluto a tutti ci vediamo nei prossimi video